Il tuo lunedì è, stressante. Pesante. Vero? Allora, ci pensa, la Fornace ti vuole rilassarti. Una selezione dei migliori documentari, ma anche veri e propri docofilm, fatti per farti ragionare, ma allo stesso tempo, farti staccare dalla monotonia quotidiana. Almeno per una sera. Lunedì docofilm. Lunedì, ore 21. Solo su, La Fornace TV. La Fornace TV, sforniamo grandi, momenti di televisione.